Ok, ti chiedo, visto che sei di Fuori dal Fossile, sì. se ci spieghi in due parole di cosa si tratta e poi che ragionamento come Fuori dal Fossile state facendo sulla guerra? Allora, eh, diciamo che eh, la campagna per il clima fuori dal fossile eh, si diciamo, fa convergere una serie di, di movimenti che concordano sul fatto che eh, le, le energie provenienti da fonti fossili vanno eh, in ogni caso ad alimentare una tipologia di mercato che genera conflitto e tensione a livello internazionale. Marco e sono in piazza per ribadire la necessità della pace in Ucraina. Ecco, ti volevo chiedere cosa ne pensi della posizione politica del governo italiano sulla, sulla guerra. Che diciamo sono abbastanza contrario, anche se è una posizione diciamo, in linea con quella anche dei. dei Presidente governo e legata appunto alla Nato, ecco. ecco e rispetto all'invio di armi? sono no, no, no, contrario perché non è un modo per risolvere il problema ovviamente riconoscendo il fatto che c'è un paese che è invaso un, un altro paese, poi si chiama? Certo, e ultima domanda, che impressioni hai avuto dalla piazza di oggi? Molto partecipata e con tante sigle, quindi dimostra che c'è una trasversalità del bisogno di pace e spero che prosegua oltre questa giornata. Tanto chi sei e perché sei in piazza oggi? Sono Matteo, arrivo da Vercelli e sono qua perché la guerra è una follia, l'ha già dimostrato lo scorso secolo ed è giusto che si spermi è giusto che l'Ucraina abbia il diritto di, di, di sua integrità territoriale ma non è con armi che si risolve la, la questione così si producono sempre più morti sempre più violenza e crescente, quindi è ora di dire stop alla guerra, stop all'invio di armi e far sì che le parti si siedano a tavola delle Ok, ti ringrazio. Prego. E, um, allora, sono appena arrivato, quindi stavo ancora guardando i vari partecipanti alla manifestazione. E io sono arrivato con, con l'ACLI di Cuneo e la prima cosa che mi è stata detta in realtà mi hanno detto no Putin, bene, non ha male, non condivido assolutamente, e, però ho avuto anche invece qualcuno che è stato solidale, sempre dell'ACLI, invece concordava sul mio pullman mi sono trovato benissimo e, e niente, sono contento di vedere i sindacati, l'Arci e, e tutte le varie associazioni che da sempre lottano contro, contro la guerra, contro i guerrafondai. Grazie mille. Dicevo, nel, nel mondo cattolico voi siete delle acli no? Immagino beh, molto... siete vicini, vicini a questo mondo, diciamo. Quindi, eh, qual, diciamo, qual è il punto di vista prevalente sulla guerra all'interno del mondo cattolico? Eh beh, quello che predica il Papa, eh. Eh. quello che dice anche il punto di vista del Papa è quello di fare un passo indietro sia da parte della Russia. Dovevo pensarci prima, andata a prima da andata dal 2014, che sia stata la prima invasione dell'Ucraina, già da lì si capire.